Grazie Presidente, io le chiedo solo la cortesia di valutare la mia dichiarazione eh, come personale non dovessero arrivare dichiarazioni a nome del Movimento 5 Stelle da parte del capogruppo o di chi altri ne avesse eh, l'autorità. Eh, quindi per ehm, la mia dichiarazione mi dichiaro non favorevole all'approvazione di questa mozione, sarò molto breve anche perché chi mi ha preceduto ha già valutato le varie criticità, aggiungo soltanto che questo, eh, questa mozione tocca ambiti eh, molto importanti, argomenti molto importanti, eh, ambiti che vanno da eh, patrimonio, politiche sociali, cultura, su cui le commissioni si sono eh, spese parecchio e ancora lavoreranno parecchio, quindi mh, trattare un argomento così complesso in modo ehm, superficiale, non perché l'atto in sé sia superficiale, ma perché la mozione in sé è un semplice atto di indirizzo, eh, non mi sembra adeguato, tra l'altro la mozione prevede modalità preferenziali per una parte della cittadinanza e questo non lo trovo corretto, e però eh, posso tranquillamente mh, voglio dire essere, essere eh, non, non seguita su questo ragionamento però io credo che nonostante i dipendenti capitolini siano sicuramente a cuore di tutti noi eh, poi quando si tratta di eh, concessioni di patrimonio pubblico tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e sono uguali anche per il Comune di Roma quindi eh, dichiaro il mio voto contrario a questa mozione, grazie